Vediamo ora di parlare un pochino delle stringhe. Allora, che cos'è una stringa? È una sequenza di caratteri. Attenzione, è una sequenza, abbiamo già visto quando abbiamo parlato di, eh, delle variabili di tipo reference, che è una sequenza di caratteri a sola lettura. Quindi, una volta dichiarata, non è più possibile modificare quella specifica zona di memoria. Eh, prima di tutto, vediamo di... Eh, chiarire una cosa che a volte crea confusione eh, spesso vedete string minuscolo e string maiuscolo eh, string maiuscolo eh, scusate, string minuscolo non è altro che un alias, c'è cioè un altro nome che viene dato a string maiuscola perciò sono abbastanza intercambiabili è, è meglio, sarebbe meglio usare string minuscolo quando è dichiarate una variabile so, string minuscolo nome uguale pippo e string maiuscolo quando invece richiamiamo metodo, cioè quando diciamo ok, concatena le stringhe, dimmi qual è il primo carattere e così via, perché facciamo proprio riferimento alla classe stringa. Detto questo, si possono, scusate, si possono eh, utilizzare abbastanza indipendentemente l'uno dall'altro. Allora, eh, rivediamo, eh, due, diciamo ancora due parole sulla questione dell'invariabilità eh, di una stringa. Se io dichiaro string S1 blue sky, il sistema memorizza in e sullo stack in memoria una zona di memoria che contiene l'indirizzo della zona della heap che contiene sky. La stessa cosa succede se faccio string S2 sky, quindi S2 punterà alla zona di memoria in cui si trova sky. È impossibile modificare sia blue sky che sky, cioè. Non posso scrivere S1 o S2 di 2 uguale X, cioè modificarla, mi dà un errore. Quindi queste zone, blue sky e sky, sono state create e nessuno le può modificare. Nulla vieta naturalmente di modificare in questo modo S1, ma non la stringa blue sky. Eh? Quindi se io posso scrivere S1 uguale blu, il sistema memorizzerà una zona, di, troverà una zona della heap, gli scriverà blu. E in S1, invece di esserci l'indirizzo di Blue sky, questa volta ci sarà l'indirizzo di Blue. Che succede a Blue Sky che a questo punto non è puntato da nessuno e nessuno ci arriverà mai? Ci pensa il Garbage Collector, prima o poi se ne accorge e libera quello spazio. Allora, eh, vediamo solo alcuni metodi di dichiarazione e inizializzazione. Posso scrivere string, message, message. e a questo punto c'è solo la zona dello stack. Non c'è nulla nello heap e eh, eh, boh, non è inizializzata. La stessa cosa succede se faccio string message uguale null. ok eh, In entrambi i casi se poi cerco di accedere a messaggio, siccome non c'è la zona della heap, mi dà un errore. Modo un po' più elegante di inizializzare message e eh, scrivere system. e assegnarle system.string.empty cioè io li inizializzo con una stringa vuota la stringa vuota è, potevo scrivere anche string message uguale doppio apice doppio apice è una stringa che ha lunghezza 0 mm. eh, un'ultima cosa eh, attenzione che quando dichiarate una stringa eh, se usate il carattere backslash che è quello che mi precede un carattere speciale tipo se io scrivo backslash n, io voglio il backslash sta a dire che quell'n è il new line e non il carattere n. Quindi tutte le... se io voglio scrivere veramente backslash in una stringa devo eh, do... scriverlo due volte, ok? Quindi se io scrivo eh, string pat uguale c 2 punti backslash vers slash cartella eccetera, lui memorizzerà c 2 punti slash cartella slash file. Ok. Un modo più semplice per evitare confusione è mettere un AT, una chiocciola, prima della stringa e quindi a questo punto lui sa che tutte le volte tutti i caratteri che stanno dentro quella stringa sono i valori che effettivamente andranno memorizzati nello heap. Allora, un'ultima cosa molto interessante. Vediamo cosa succede, che è lo string pool. Allora, qui io ho dichiarato... Uh, vediamo il disegno, string str1 uguale a bc, e poi string str2 uguale a bc. str1 e str2 sono due zone eh, dello stack, che puntano, in realtà, noi possiamo pensare a due zone diverse, dello HIP. In realtà il sistema si accorge che quella zona del, dello HIP contiene abc, poiché le stringhe non sono modificabili, lui dice, ma perché devo... Uh, devo memorizzarlo due volte: una stringa che tanto non potrà essere modificata, e rimarrà sempre quella, e quindi c'è questo string pool per cui lui si accorge che sono la stessa stringa, e nello heap viene memorizzata una volta sola. Per il programmatore trasparente, perché lui userà STR1 e STR2 senza accorgersi che in realtà il contenuto. È lo stesso, cioè è l'indirizzo della stessa zona dello heap. Infatti se vi chiedete se str1 uguale a str2, il risultato è vero, perché hanno lo stesso indirizzo. Diverso è se io faccio str, eh, string str3 uguale new string abc. In questo caso lui eh, crea proprio un oggetto nuovo che contiene abc eh, e assegna l'indirizzo fuori da questo string pool e gli assegna l'indirizzo a S3. Quindi in questo caso sì che str1 è diverso da str3. Ok. Eh, allora, velocemente, come si fa a scandire una stringa? Eh, esattamente come abbiamo fatto per i vettori. Quindi se io ho dichiarato stringa S paperino, posso fare o un foro o un foritch. Foric scandisce tutto, quindi per str eh, tutti i caratteri che stanno nella stringa io per esempio scrivo caratteri lui mi scriverà P, A, P, E e così via posso farlo anche col for utilizzando la dicitura con i vettori S per esempio se ho l'indice I posso scriverò S di I. allora posso modificarla la stringa abbiamo detto di no e allora per, se effettivamente è proprio necessario modificare quella stringa lì per esempio, il Paperino farlo diventare un paperone, eh, allora io devo fare così: trasformo la stringa in un array di caratteri, modifico l'array di caratteri e poi lo ritrasformo in una stringa. Molto laborioso, siamo d'accordo. Quindi eh, io ho dichiarato sta stringa al Paperino eh, a questo punto la trasformo in un array di caratteri. C'è proprio il metodo to array Char che applico alla stringa, alla variabile stringa, e questo mi crea un vettore di carattere che ho chiamato nuova stringa. A questo punto il vettore sì che può essere modificato, io cambio la, eh, la i in o e la o in e, e diventa paperone. A questo punto lo ritrasformo in una stringa, cioè dico ok, new string, e gli passo l'array di carattere ed è diventata la stringa. È molto laborioso, siamo d'accordo. E allora ci si può chiedere perché eh, io debba usare le stringhe quando poi diventa così complicato eh, modificarle. Non posso usare sempre i vettori. E attenzione che intanto il vettore eh, c'è una dimensione che devo eh, conoscere a priori, perché gli, quando lo inizializzo io dico quanti, di quanti caratteri è formato. E poi, diciamo, non conviene perché in realtà la classe string. Eh, mi offre un sacco di eh, metodi, cioè di cose, di eh, funzioni che servono per modificare le stringhe già fatte. Se voi andate sul sito docsmicrosoft.com. C'è anche in italiano. Eh, selezionate appunto string metodi. Qui vedete a sinistra trovate un sacco di metodi già pronti. Eh? Trovate la descrizione di tutti questi metodi in italiano: vedete, compare, concat, copy, eh, finisce uguale e così via. E per ognuno di questi, index over e così via, trovate la descrizione. Quindi vi dice che cosa fa. Eh, le, tutte le possibilità, quindi qui vedete eh, che le, possibili, insomma, le, le possibilità di, eh, di utilizzo del metodo Compare, eh, se voi ci cliccate vedete proprio anche tutte le caratteristiche, comprese anche degli esempi. E quindi in realtà è un po' per questo che si usano le stringhe, perché trovate già tanto lavoro fatto, se volete concatenarle, se volete trasformarle in maiuscole, in minuscole, eh, sostituire dei, delle stringhe con delle, delle altre parti della stringa con altre, lo trovate, trovate già il metodo pronto.